Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi la parte più hilarante di quella che è stata la for Fun di ieri sera con le supercarts V8 Australian, dove in cabina di convento c'era il buon Carmelo Silvaggio e Aulo Cacciatore e, e praticamente è successo un episodio nei confronti di chi era in testa, Daniele Poli. Allora per capire bene quello che è successo vi rimando ad un episodio in cui ho fatto una mega gufata proprio nei confronti di Carmelo Silvaggio al campionato Formula 1 1991 andavamo allungare, ascoltate. Carmelo Silvaggio, il gran pilotone, non gli succede mai nulla, è vero Peppe? Favoritissimo eh no, eh no. di questa gara per rimanere nel to nei top 10, sta facendo... per prendere nucci. E si gira! Porco Giuda! No, no, Dio funziona, sì, funziona! Davvero, funziona. davvero, davvero, davvero <ride> ragazzi della chat, abbiamo i brividi, scherzi a parte, perché Vabbabia. è, è così, fidatevi che commentare. No, e... non... Ok ragazzi, vi lascio allora l'episodio all che è successo ieri sera, ci sentiamo dopo. Dai, ascoltiamo il giro di Daniele Poli. Battere però, muoio. No. No, speriamo di no, almeno a sto giro, no uh. a few moments later no. Ecco, ho sbagliato. <ride> no, non ci oggi non, ci... non, ci... non è vero. Funziona, funziona! E non è vero, Fittu, Ti giuro, non parlare mai bene di me! E io ti posso! Non ci, credo. non ci oh, credo, ragazzi, no, mamma mia, clamoroso, oh, lo sto rivedendo, mamma che gufo, bella. lo sto rivedendo, è ragazzi. Cosa... Mamma mia, incredibile, oh, ragazzi! No, ho la pelle d'oca, ragazzi. <ride> tu, tu sarai un gufo, io sono diventato d'oca. Oh, mamma mia, miseria. non ci credo, ragazzi, non ci credo. Ma che poteri hai? Mamma mia, mamma mia, e mamma eh, mia. ma vai a leggere, cosa stanno scrivendo? Sì, sì, cioè... ha funzionato. <ride> Porco, io me ne vado. <ride> <ride> mamma mia ragazzi me ne vado pure io mamma mia sono ecco il gufo ufficiale della comunità di SimDrivers Fabrizio incredibile incredibile, dai, incredibile, incredibile mamma mia ragazzi questa è la conferma che, ti, cioè, che attendevamo da, da, da molto tempo perché questo è palese. è le, ufficiale proprio. Già, già ho fatto una storia di Instagram quando ti sei girato tu che stavo con Peppe Calofra che io non ho detto vabbè è un caso ma qua devo no, farne no. un'altra. Cioè, uno è un, è un caso due è la conferenza. Il controllo della situazione cioè praticamente Oh ragazzi quindi, quindi... Se volete, le tariffe sono per gli amici, sono facili. Se volete cuvare qualcuno, eh? non c'è ah, problema. Ma oh. grande dai incredibile. incredibile! Cioè, Ha sbagliato, ma è incredibile. Altro non che cornetto in macchina, non c'è cornetto che tiene. Eh no, no, no. Che... <ride> qualcuno l'aveva scritto. <ride> manco, manco Padre Pio si salva qua, oh. Quindi bene ragazzi è confermato sono purtroppo il gufaccio della comunità di Sim Drivers, ragazzi, episodio veramente bellissimo, io vi invito ad andare a guardare tutta la live perché è stata veramente spettacolare la ritrovate qui sul nostro canale YouTube sulla nostra pagina Facebook e anche su Twitch ovviamente perché ormai facciamo live ovunque io vi ringrazio per aver seguito ancora una volta questo video, spero che vi sia piaciuto se è il caso non esitate a lasciare un pollice in su per far lavorare un po' l'algoritmo di YouTube e iscrivetevi il canale se non l'avete ancora fatto tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo nello specifico venerdì prossimo alle 21.30 per la prossima For Fun con le Senna, GTR in tributo al mitico grandissimo pilota Ayrton Senna da Fabrice è tutto, un abbraccio, ciao!